Bene, eh, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro su Maria Giudice eh, a presentare questo bellissimo romanzo di Maria Rosa Cotrufelli. Ecco, più che un romanzo è una biografia, ma direi anche un'autobiografia, un'autobiografia un dell'autrice, ma anche una biografia collettiva di una generazione, di una generazione che, fatto, che ha una storia politica alle spalle. Perché attraverso questa figura di Maria Giudice, Maria Rosa si interroga eh, sia sulla sua storia personale dal 68 in poi. E, e lì c'è Goliarda Sapienza la sua amica c'è Adele Cambria, sono a casa di Adele Cambria Clara Sereni insomma nomi importanti Elena Giannini Belotti ecco um, e lì Adele Cambria proprio di scrivere un libro sulla guerra, un libro collettivo ed è da una frase di Goliarda Sapienza che prende all'avvio di questo racconto di questo racconto biografico diciamo autobiografico quando Goliarda dice eh, la guerra, la pace mente, no? Quindi non... Eh, anche, la pa anche la parola pace mente che eh, mentre tutte quante erano anti-pacifiste, eh, anti-belliciste, Goliarda Sapienza invece si, si espone con una posizione diciamo, contraddittoria diversa e qui Maria Rosa comincia a interrogarsi su come mai Goliarda abbia questa posizione e, eh, lei che è figlia appunto di Maria Giudice conosciuta per le sue posizioni pacifiste eh, contro la prima guerra mondiale che è finita in galera per tanto tempo eccetera quindi ehm, però eh, Goliarda Sapienza è stata partigiana quindi eh, diciamo c'è guerra e guerra e c'è una guerra necessaria infatti eh, Goliarda eh, parla di necessitarietà della guerra no? c'è una guerra che va eh, combattuta quando ci sono le condizioni per farle e quando appunto le condizioni sono così estreme. E' da questo incipit eh, che parte appunto dal gruppo di scrittura che inizia il racconto su Maria Giudice, no? su questa donna eh, importante. Ecco, su Maria Giudice ha scritto eh, soprattutto Vittorio Poma, eh, questo libro ormai diciamo, poco... Fuori, fuori catalogo eh, che si intitola Una maestra fra i socialisti l'itinerario politico di Maria Giudice pubblicato dalla Terza nel 1991 quindi un testo che più o meno è stato scritto quando Maria Rosa e le sue amiche si vedevano nel salotto di Adele Cambria eh, un libro diciamo importante Vittorio Poma è qui con noi ringrazio di essere venuto eh, Vittorio Poma ha avuto una borsa di studio proprio per studiare Maria Giudice, perché eh, poi magari ce lo racconterà, è la prima, una delle prime domande che vorrei fare, è proprio come è arrivata Maria Giudice, eh, sia i giornali no, su cui mh, Maria Giudice scriveva, scriveva per esempio eh, su Il grido del popolo, la eh, voghera poi sulla difesa della lavoratrice a Milano. Eh, poi eh, sull'Avanti sull e, eh, e a Torino diventa la, la prima sindacalista e direttrice della Camera del Lavoro di Torino e qui appunto la sua posizione pacifista si esprime in tutto il suo, eh, insomma, con tutta la sua chiarezza e qui si rompe anche la vita politica e la vita intima di, di Maria Giudice trovano come dire una spezzatura perché con Civardi si arriva alla rottura no? Civardi eh, parte per la guerra qui lo vedete in tenuta militare e ehm, Civardi scriverà alle sorelle non più a Maria Giudice però poi Civardi morirà e finisce così diciamo, questa storia con Civardi avrà sette figli e infatti questo è un altro tema, un motivo ricorrente anche negli altri romanzi di Maria Rosa che è il tema della maternità, no? una maternità che, ehm, eh, cioè, che è voluta da Maria Giudice e volevo chiedere a Maria Rosa magari di raccontarci, perché lei si pone delle domande su questa eh, vicenda e anche Vittorio Poma, no? perché ehm, eh, da una parte... Maria Giudice non vuole il matrimonio perché vuole essere libera e quindi si attiene alle regole dei socialisti dell'epoca dall'altro però non è maltusiana, quindi non accetta come dire, il controllo delle nascite e quindi fa un figlio ogni anno praticamente e, e quindi c'è questo strano personaggio che è anomalo rispetto anche al mondo socialista, ma anche alle altre donne di quegli, di quegli anni. Così come, ehm, e quindi anche sul tema della maternità, diceva mh, Maria Rosa cita una frase di Goliarda Sapienza che dice eh, che la maternità per sua madre è la carne, no? nasce dalla carne ed è la carne stessa che chiede di fare figli. Eh, L'altra, ecco questi sono i sette figli di Maria Giudice, vedete nel romanzo Maria Rosa descrive la foto, poi ce ne parlerà lei, ecco lei al centro e tutti i sette figli sono i sette figli di Civardi qui, eh, questo invece è Sapienza, l'ultimo uomo che, che poi eh, con cui starà eh, negli ultimi anni della sua vita da cui avrà come figlia Goliarda no? che è questa qui c'è Peppino Sapienza insieme a Goliarda Sapienza credo che sia una Roma questa è una foto invece che trovate nel, nel libro di Maria Rosa Cutrufelli su Maria Giudice ecco un romanzo quindi importante no? perché restituisce non solo una cronologia, perché quello di Ole Calaps è più una cronologia di fatti no? eh, ma uno spessore uno spessore qualitativo emotivo <coughs> ci sono le emozioni, ci sono le lettere ci sono anche i diari ehm, le scritture di Maria Giudice che scrive poesie o scrive dei testi, perché lei ama leggere Tolstoi, come ricorda Vittorio Poma, era uno scrittore molto amato e molto diffuso in quegli anni Ecco, um, quindi io, um, diciamo una, una biografia strana, perché poi eh, le, le contraddizioni le paga, le paga perché finirà, diciamo, una, soprattutto durante il fascismo, eh, andrà a Roma con la figlia, però poi sarà, mh, eh, finirà in una clinica psichiatrica, e, mh, però diciamo, nel secondo dopoguerra ritrova i compagni, ritrova soprattutto Angelica Balabanov che era la sua amica che aveva trovato in Svizzera quando era partita per partorire la prima figlia. Ecco, io direi insomma, che questo libro è da leggere perché è appassionante. E vorrei chiedere, vorrei far intervenire prima la scrittrice Nicoletta Bortolotti che concorre in questo momento per il premio Strega con il romanzo Un giorno una donna, la storia di Cristina de Pizan che è un bellissimo romanzo e faccio i miei complimenti e ha scritto anche romanzi, racconti per ragazzi, ma soprattutto un romanzo che secondo me è interessante, che è quello ehm, Chiamami sottovoce, sui bambini nascosti negli armadi in Svizzera, eh, per, sono i bambini immigrati, figli di immigrati, eh, che è una storia diciamo, ancora da scoprire, ancora da conoscere. Ecco, io quindi lascerei la parola a Nicoletta Bortolotti per perché appunto ci dica qualcosa su questo romanzo che è bellissimo. io sì. In realtà saluto a tutti voi e forse direi qualcosa sul, sul romanzo di, di Maria Rosa, che tra l'altro io mi sono chiesta come mai lei si è sentita chiamata a scrivere di Maria Giudice e eh, io penso che mh, io ho sentito un, un passare nitido sul mondo eh, in Maria Giudice e in Maria Rosa eh, un'onestà uh, un intellettuale, un'autorevolezza e una generosità uh, proprio come, uh, come atteggiamento uh, letterario personale e politico e pubblico. E quindi ho, ho ritrovato in questo, in questo aspetto una, una comunanza, poi in altri aspetti no. Mm, e eh, questo racconto biografico eh, l'ho trovato davvero ehm, incantevole, fra l'altro ehm, ecco sulla scrittura eh, di, di cui insomma, accennavi prima, eh, il fatto che Maria Giudice si sia accostata alla scrittura da prima, no, al giornalismo, è una scrittura che è tramandata per via materna, eh, di, di madre in figlia, questa, questa passione no? per i classici. Ehm, Io magari ha introdotto benissimo il personaggio, magari ecco mi soffermo un momento sulla scrittura oh, di Maria certo. Rosa Cutrufelli che, ehm, che è una scrittura molto avvolgente uh, ma che poi a, a un tratto si fa accuminata. Si fa accuminata con la... Con la Chiusa, con la chiusa finale che in qualche modo scardina l'assunto di partenza. Eh, cioè mh, le frasi sono costruite eh, quindi anche in modo disteso, tornito, ma poi c'è la domanda, la domanda eh, finale che eh, rimette in gioco tutto, che in qualche modo eh, spiazza il lettore e, e fa sì che, che ci si interroghi e, eh, e ho apprezzato moltissimo il fatto che queste domande eh, frequenti nel, nel romanzo, domande rivolte anche al mistero dell'esistenza di Maria Giudice, eh, non trovano risposta e Maria Rosa abbia il coraggio di sostare nel silenzio della domanda senza cercare eh, facili eh, soluzioni interpretative, quindi questo l'ho apprezzato molto. Um, mi ha colpito uh, questo passaggio, um, cito, allora, se c'è da discutere o da organizzare un'avvertenza sindacale non si tira indietro, Maria Giudice naturalmente, sale sui omnibus o sui treni con la sua espressione seria, parola di prefetto, e il portamento disinvolto, siede in una carrozza di terza classe, in mezzo alla gente di campagna, e guarda scorrere il paesaggio. Le ciminiere che spuntano in lontananza, o i solchi della ratura nei campi, mangia quando capita, e dorme in case sconosciute, ospite di compagni di partito o dei responsabili del sindacato. Il solo posto in cui Maria riesce a sostare... È il carcere qui deve fermarsi um, ecco allora sembrerebbe quasi che um, l'estrema tensione fra un nomadismo libertario in qualche modo eh, e la realtà invece del, della detenzione carceraria che maria giudice conosce con molta frequenza um, sono la difficoltà di abitarsi cioè la difficoltà di sostare in quella terra di mezzo chiamata casa, in qualche modo. E forse questa casa, questo posarsi, lo troverà solo in Sicilia, in una certa parentesi anche lunga della sua vita, dove poi anche la malattia costituirà quasi un rifugio estremo, quasi una libertà curante. E mi viene quasi da pensare, leggendo il tuo libro, che il carcere sia fuori dal carcere, il vero carcere che poi lei sperimenta e quindi ecco questo è un aspetto molto molto interessante, un altro aspetto che mi ha colpito è questa di copertura, eh, la leonessa del socialismo, dove la parola leonessa attiene a una dimensione carnale, corporea. Cioè, da un lato abbiamo la madre che deve sfamare i cuccioli, la madre leonessa. Dall'altro abbiamo l'immagine rarefatta, spirituale, ideale, della samaritana del socialismo, che ha quasi una connotazione religiosa, anche se siamo in un terreno uh, totalmente lontano dalla, dalla religione. E quindi anche in questo senso uh, Maria Giudice è donna di estremi. E, e in qualche modo ecco, mi chiedo uh, quali, corde abbia, quali corde intime ti abbiano spinto a, a raccontare di lei. Sì, bene. Eh, sì, magari Non tocco niente, no, no, no. Ho una certa consuetudine con i microfoni, quindi so quanto delicati siano. Per cui. Va bene così, mi pare, no? anche come distanza. Sì. Benissimo. Bene, tanto inizio con un ringraziamento doveroso, ma anche sentito, all'Unione Femminile Nazionale che mi ha invitato a portare il mio pensiero. In che poi diventa un ricordo, perché il libro su Maria Giudice è quella che si può definire un'opera giovanile, ancora non ero nemmeno ricercatore universitario, anzi forse questo è il libro che mi ha aperto le, le porte della, della carriera universitaria ed è una delle opere a cui sono ovviamente più affezionato, quindi mi fate fare un tuffo nel passato molto volentieri. Il secondo ringraziamento va all'autrice eh, Maria Rosa Cutrufelli, perché io condivido quello che ha detto la scrittrice Bortoloni. Bortolotti. Okay. Bortolotti scusate, ma. Eh, ha una, questo volume ha una forza narrativa non comune, noi siamo abituati a leggere romanzi che parlano anche di persone di figure storiche inventati ad uso e consumo di uno certo stilema. Eh, io ho apprezzato il rigore con il quale eh, Maria Rosa Cutrufelli ha seguito la vicenda personale di Maria Giudice, basandola su una paziente accurata, diligente e puntuale ricerca dei documenti anche delle fonti bibliografiche, la ringrazio anche per aver avuto la cortesia di citarmi nel suo volume, ma non è questo che intendevo dire. Ti dire che è un lavoro rigoroso che rende giustizia e merito alla verità storica del ruolo che ha avuto Maria Giudice. Però è una forza narrativa ed evocativa eh, che sta dentro la capacità di saperci proporre non solo i passaggi della vita politica e sindacale di Maria Giudice, ma anche i suoi stati d'animo. E questi stati d'animo eh, possono essere il risultato o di, una, in, di informazioni che lei ha avuto la sensibilità di raccogliere queste conversazioni con la figlia, che può averle anche rivelato dettagli aspetti che nei documenti freddi degli archivi di Stato non si trovano, oppure anche di una non comune Capacità di saper fare quello che diceva Manzoni quando parlava del romanzo storico che in fondo chi scrive di storia anche romanzata ha un compito non facile che è quello di non darci l'idea della mera e nuda realtà ma di rifare le polpe al carcame della storia questa era un'espressione molto bella tra l'altro citare Manzoni qui a Milano mi mette un po' i brividi adesso dico la verità però è vero è vero, io spero che questa mia come dire, considerazione venga apprezzata per quello che vuole significare, non una fantasiosa ricostruzione, una però capacità di saperci dare un contesto che se non raccontato con la forza della narrazione finisce per restituirci solo la freddezza di alcuni momenti, di alcuni fatti. Ecco, questo è molto importante per chi, credo come Maria Rosa Cutrufelli, l'ambizione la, la, e il desiderio di riproporci un personaggio caldo, non un personaggio freddo. Devo dire, Maria Giudice era un personaggio Baldissima. vulcanico. Baldissima, certo. eh, sarebbe difficile riassumere in poche parole le tante facce della personalità, della figura di, di Maria Giudice. Eh, è una figura definita minore, lo dico sempre con un certo disagio, perché mh, tutti siamo condannati, soprattutto noi che facciamo storia, a vivere quello che Nietzsche chiama il terribile potere distruttivo della storia universale. Ci sono figure che scompaiono perché vengono cannibalizzate dalla storia universale, eppure hanno un ruolo importante. Tante figure femminili, ma non solo femminili. Eh, cito, fra poco uscirà un volume di Carlo Greppi su Lorenzo, che è una figura sconosciuta che ha aiutato Carlo Levi durante la sua concentrazione, durante la sua deportazione, pardon, a superare momenti difficili. Primo Levi, a eh, superare momenti difficili. Ehm, ci sono figure femminili che ci vengono restituite per la forza del romanzo narrativo dai Lari a Tutti, come Vento Cucito alla Terra, queste due donne medico alle quali è impedito in Inghilterra poter esercitare la professione e che decidono di accettare la proposta di aprire un ospedale di campo per soli uomini in Francia. Sono figure, Bravissima. Eh, sono figure minori, secondo me sono grandi figure, sono figure invisibili, sono figure sconosciute, come lo è stata Maria Giudice, che però, in quel contesto ha avuto un ruolo fondamentale, perché il ricordo di questi personaggi va sempre contestualizzato, non solo perché sta dentro una storia, ma perché sta sullo sfondo di uno scenario che cambia e che noi a volte dimentichiamo. Sono gli anni tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, anni difficilissimi per il nostro Paese, per l'Europa tutta, anni di grandi fermenti, anni di diritti negati e Maria Giudice ha il coraggio di prendere la penna che è quella, come dire, l'arma che più le viene bene, oltre alla parola, e di incominciare a battersi per poter, come dice l'Unione Femminile Nazionale al momento della sua fondazione, elevare e istruire la donna. Educare e organizzare. Questi erano i due binari su cui Maria Giudice si muoveva, credendoci. E lei sta per quanto lontana dalle teorie eh, spesso complicate e un po' sofisticate eh, del riformismo di Turati, piuttosto che di Anna Kulishov, dentro un brodo di cultura che è tutto socialista, che nasce nel 1875 al congresso di Gotha come l'unione fra due correnti, quella lassaliana pedagogica, educare, e quella marxiana, enghagliana, che invece punta subito direttamente alla conquista del potere. C'è un tema che Maria Giudice percepisce senza renderlo troppo astratto alle masse, alle folle, alle donne, che è quello di eh, acquistare consapevolezza del ruolo storico del socialismo e della possibilità di cambiare il corso della vita di tante persone, vi compreso anche quello delle donne. E Maria Giudice, guardate, a pieno diritto, fa parte di quegli apostoli del socialismo, di quelle figure intermedie che si fanno carico di trasmettere, fino a renderlo comprensibile, il credo alto, elevato, dei grandi pensatori del socialismo, cosa non facile in un momento in cui dilagava l'analfabetismo, la sottocultura e soprattutto l'emarginazione delle donne che, come dice giustamente uno dei pannelli dell'Unione nazionale eh, femminile, erano relegate a un ruolo domestico, a un ruolo materno. Eh, Maria Giudice fa saltare qualcosa. Lei ha la capacità di saper riempire i cuori di speranza e accendere gli animi di entusiasmo. Io lo dico uscendo un po' dal ruolo dello storico che è chiamato a ricostruire puntualmente organicamente, meccanicamente tutti i passaggi a motivarli con... perché ho letto i suoi articoli ho letto le sue presi posizioni ho letto con quale pazienza con uno pseudonimo come quello di Magda eh, parlava ad ogni singola compagna come la definiva lei che viveva un piccolo problema eh, o un dramma o un momento di scoraggiamento. Ecco, queste sono figure che tengono insieme un tessuto sociale che diversamente sarebbe molto sfibrato, molto sfilacciato. E in questo mette in gioco tutta se stessa, fino all'autolesionismo. Perché, poi lascio che sia con la delicatezza e il tatto con cui, ha trattato nel suo volume Maria Rosa Cotrofelli a parlare della sua paternità un uomo che parla della maternità non è mai credibile per definizione quindi è meglio che non si avventuri su questo piano però certo la scelta di mettere al mondo tanti figli che era contra contraria andava un po' in controtendenza rispetto agli ideali socialisti mentre apparteneva di più alla cultura cattolica no? lo sappiamo e questo di, cosa ci dice di Maria Giudice? è eh, ancora un punto di domanda Secondo me dice che era una donna coraggiosa o dice che era una donna incosciente? Dice che era una donna che comunque non voleva rinunciare alla propria maternità o che una volta, messo al mondo un figlio, due figli, non poteva più rinunciare alla sua vocazione di vita, che era quella di stare in mezzo ai diseredati, di, stare in mezzo, di dare voce a chi non ne aveva. E quindi dobbiamo accettare l'idea che la maternità sia stata un errore oppure una scelta di coraggio che ha valorizzato, esaltato la sua femminilità. Ma nello stesso tempo non la privata del desiderio e della voglia di andare incontro alla storia con quella potenza e quella forza che ci viene restituita dal quarto stato di Pellizza da Volpedo. Ecco queste grandi masse che avanzano verso il futuro. Mi piace questo libro dal felli perché ci dà un sentimento che diversamente perderemo. Grazie. Grazie. Prego. Beh, sono imbarazzata dopo, dopo tanti elogi no grazie grazie per le vostre per questa triplice lettura allora quali corde tu dicevi ha toccato Maria Giudice per farmi scrivere per farmi scrivere di lei ne toccate parecchie devo dire eh, come poche altre persone <ride> viventi o non viventi insomma, ne ha toccate parecchie eh, allora, intanto devo dire che questo libro non doveva essere scritto cioè non è un libro che io eh, io di solito insomma eh, covo un'idea per anni poi all'improvviso dico beh sì, questa la devo scrivere lo faccio eh, No, questa è venuta addirittura per commissione, cioè un giorno mi telefonano da questo editore romano eh, che si è inventato questa eh, collana particolare diretta da tre donne che io amo, cioè la Terranova, eh, Camini, Giulia Caminito, Nadia Terranova e Viola Lomoro, tre femministe, tre scrittrici. Eh, che fanno questa collana particolare in cui dice: si, eh, in cui delle, delle scrittrici scelgono una figura, scelgono una, eh, scelgono una figura di donna che per loro è stata importante, e la raccontano, però raccontando anche perché è importante per loro. In quel momento io non ho avuto, stavo scrivendo un altro romanzo che ancora è lì, che deve essere scritto, eh, eh, ho detto, no, eh, io questo libro lo scrivo e lo scrivo, devo scrivere di Maria Giudice. È stata proprio una cosa immediata, spontanea, non ho, eh, ho detto subito sì e ho detto subito sì e Maria Giudice. Perché? Allora, per due motivi. Intanto Maria Giudice... Eh, era eh, la madre di Goliarda Sapienza, una mia eh, non solo amica, ma appunto compagna di collettivo. Eh, era, era un collettivo molto strano il nostro, era un collettivo eh, non di scrittura, di scrittrici. Eh, litigavamo dalla, ogni volta che ci incontravamo era un litigio ma era un litigio amoroso come possono eh, ci piaceva litigare e poi eh, neanche rappacificarci era normale, era così che comunicavamo perché ciascuna di noi la pensava in maniera sopra come si scrive di che si dovrebbe scrivere eh, sulla letteratura ognuno la pensava cioè c'era appunto Adele Cambria che diceva in un romanzo mai scrivere si fece un caffè figuriamoci appunto c'era Clara Sereni che ha scritto un romanzo intitolato Passami il sale, e Cioè, quindi come vedete uno, non solo ma in quel gruppo c'era anche una differenza generazionale molto forte perché Goliarda aveva l'età di mia madre, cioè, vi farà impossibile, ma io e Clara Sereni avevamo la stessa età, eravamo le giovani del gruppo, quindi potete immaginarvi quanto tempo è passato da allora. Però appunto in, questo, eh, in questa cosa che era più di un'amicizia, era proprio la... Eh, con partecipazione a un discorso sulla scrittura e sul mondo e sul posto che la scrittura ha nel mondo e su come dovrebbe starci e lì che eh, è diventato così forte il nostro essere insieme e ha preso vita anche la madre di Goliarda perché eh, la madre di Goliarda è la scrittura di Goliarda cioè non si può capire ciò che Goliarda ha scritto se non si conosce sua madre se non si E eh. io ho conosciuto così questa donna che mi è sembrata talmente eh, enorme talmente eh, le sue contraddizioni sono, erano le contraddizioni fra l'altro della mia generazione no? questo discorso che facevamo come vecchie femministe degli anni 70, il personale politico, eh, non il pubblico è personale, per carità, che è tutta un'altra cosa e non c'entra niente. Il personale è politico eh, che apriva delle contraddizioni dentro di noi grandissime eh, e penso ancora irrisolte, però insomma... Eh, era, era la stessa contraddizione che Maria Giudice viveva con, tanta, con tanto coraggio e con tanta disperazione anche, eh, eh, con tanta disperazione, sì. Eh, e, eh, e io proprio per questo, fra l'altro, avevo già usato, fra virgolette, Maria Giudice, l'ho fatta, lo racconto nel libro, Maria Giudice... L'ho divisa in due, cioè la sua vita era così grande, così enorme, che dal suo, dalla sua persona potevano venirne fuori un sacco di personaggi. E infatti nel libro che ho scritto su novecento delle donne, in realtà si è d'amore e d'odio, eh, le due sorelle capostipiti in realtà sono una sola, cioè era Maria Giudice. Io ne ho fatte due sorelle che sono le capostipite poi eh, di nipoti per nipoti fino, cioè vanno dal primo novecento al, al capodanno del 2000. Quindi l'avevo divisa in due e mi sentivo in colpa perché io perché in qualche modo avevo ridotto la sua complessità, no? l'avevo ehm, eh, semplificata in qualche maniera e allora dovevo riparare questo torto e quindi il libro è nato dall'amore eh, combattuto con Goliard, eh, dalla riconoscenza per Maria Giudice e, e da, questa, da questo suo coraggio disperato che io riconosco molto mio, cioè molto vissuto dalla mia generazione, che era eh, la generazione appunto che dal... Va dal 68, subito dopo, sono diventata femminista perché mi ero stufata di fare l'angelo del ciclostile e quindi sono diventata eh, femminista e da lì fino ad oggi è eh, fe sempre femminista solo, anche se attraversata da femminismi diversi. Ecco, queste le corde e quindi è chiaro che un libro, eh, è un'autobiografia come dici tu, in qualche modo è un'autobiografia non solo perché c'è il gruppo eh, delle scrittrici non solo perché c'è Goliarda ma perché è proprio l'autobiografia della nostra generazione che era una generazione mescolata ad altre generazioni perché appunto Adele Cambria e eh, Goliarda erano mo molto più vecchie eh, di me e di Clara allora eh, quindi su questo penso di essere stata forse esaustiva, ma poi me lo direte voi. Eh, ehm, appunto, eh, il libro di Vittorio Poma per me è stato fondamentale, fra l'altro glielo raccontavo. Cioè, eh, come dire, è stata un'avventura perché io ho cominciato questo libro, cioè er, me l'hanno chiesto, alla vigilia del lockdown, e io l'ho cominciato nel lockdown e eh, questo cosa significava? Che appunto questo libro che si trovava nella biblioteca eh, di storia moderna e contemporanea a Roma, eh, la biblioteca in quei giorni chiudeva e io ho avuto la fortuna perché eh, senza il libro di Poma, devo dire, mi sarebbero sfuggite. Tante cose, tante cose, perché è una ricostruzione, soprattutto nella parte nordica, eh, perché immagino anche che l'archivio eh, è più completo, no? E quindi la parte nordica è quella proprio fatta minuto per minuto, no? Ho potuto seguire minuto per minuto. Eh, e, eh, insomma, sono riuscita. Eh, eh, hanno aperto un giorno... Le, ehm, il prestito ehm, esterno no? io sono corso ho preso il libro e poi invece di eh, dovevo restituirlo in 15 giorni era tutto chiuso 6-8 mesi sono passati prima il che mi ha facilitato ho fatto naturalmente le fotocopie eh, e, ehm, e quindi, eh, quindi insomma per me eh, al di là appunto del libro di Vittorio Poma c'era eh, eh, so, Goliarda e non solo, i sicuramente i racconti di Goliarda, ma anche i suoi libri. E nei suoi libri c'è scritto tutto, c'è tutto, ci sono i sentimenti suoi e di sua madre, cioè i sentimenti di Maria, li, li ho capiti anche attraverso i sentimenti di Goliarda leggere io ho riletto sempre per scrivere questo libro il filo di mezzogiorno e mi, eh, mi sono messa a piangere ho detto scusami Goliarda se mi senti dove sei perdonami non avevo capito quando l'ho letto la prima volta non avevo capito che cosa davvero tu stavi facendo non avevo capito neanche la tua grandezza che questo libro in cui lei racconta come la sua follia si rispecchia nella follia materna e la follia materna si rispecchia nella sua e come entrambe cercano di uscire ehm, cioè, cioè, cioè, noi ogni tanto siamo destinate a riposarci nella malattia quello che dicevi tu e, e, e lo riscontro in quello che diceva Goliarda cioè il riposo era la galera e la clinica, la clinica psichiatrica. Peraltro è, eh, come dire, è molto facile capire perché è finita in clinica psichiatrica. Scusate, una donna che era abituata a stare sempre in mezzo agli altri, a eh, viaggiare, parlare, fare comizi ehm, e in più poi il problema dei figli e dove li metto, vabbè questo è un altro discorso, ma una donna che non aveva un minuto libero doveva guadagnare, quindi scriveva sui giornali, Gramsci è stato un suo redattore, e infatti lei diceva di Gramsci eh, era, dice, beh, questo giovanotto sempre ha queste teorie, un po' a loro piace andare, a avere le idee un po' per aria, dovrebbero un pochino essere più attenti alla realtà materiale delle, degli operai. Delle, eh, insomma, quindi era abituata a questa pienezza eccessiva, anche. mi stanco solo a pensarci a questa... Eh, eccessiva pienezza di vita si trova con il fascismo praticamente eh, segregata in casa. Non può, allora Le chiudono i partiti, il sindacato, le chiudono i giornali. Lei chiede di poter insegnare, lei era maestra, le dicono ma signora sta scherzando, facciamo insegnare lei. No, lei non può insegnare. Doveva firmare tutte le sere in questura, perché non poteva uscire. Per poter andare a trovare i suoi al nord, eh, una volta le hanno dato questo permesso, quando lei ha portato le figlie su. Eh, che cosa poteva fare se non... E lei allora ne approfittò per studiare il greco, per studiare il latino, per fare... ma cosa poteva fare se non impazzire? Francamente mi pare che era il minimo che le potesse, che le potesse succedere. E quindi, vabbè, l'altra cosa, e poi mi fermo, sì, questa cosa che diceva il, il professor Poma, allora, perché Figure come Maria Giudice vengono definite minori nel socialismo. Certo, Maria Giudice non è turati, no, non è turati, ma Maria Giudice ha fatto cose forse anche a volte più importanti di quanto ha fatto, abbia fatto. No, vabbè, non voglio fare i confronti, i confronti sono sbagliati. Sono, ognuno ha le sue, i suoi pregi, i suoi difetti, le sue, ma perché? Eh, una che ha dato la vita ed è stata importante, importante per gli operai del Nord, perché era segretaria della Camera del Lavoro di Torino, la prima donna, che era la città operaia per eccellenza, quindi essere la segretaria del lavoro di Torino era una cosa Importantissima, e poi in Sicilia invece nelle leghe contadine le, erano le leghe contadine che la chiamavano la samaritana. La samaritana, perché questa donna viene definita una figura minore? Vabbè, Non è solo lei. Non è. Io penso, io penso che sia un destino che capiti, che capiti spesso alle donne. Eh, le donne sono minori per definizione minori cioè non, sono le maestrine non sono le maestre sono le maestrine sono appunto eh, le figure minori del, del socialismo quando non mi, non mi pare proprio però in Maria Giudice c'è un fatto in più forse ne parlevamo prima ne parlavo lo dicevo prima al professore Maria Giudice è sempre stata un, un bastian contrario, cioè Maria Giudice non è mai entrata nel mainstream del socialismo, era una socialista umanitaria di una corrente quindi secondaria, minoritaria, e non è rimasta fino alla fine, tant'è vero che alla fine si è pure confusa con Saragat, cioè eh, nel, eh, lei è andata al congresso del 21, alla scissione, dove ci fu la scissione del Partito Comunista d'Italia. Lei non disse no, io non sono un scissionista, resto socialista. Ma anche all'interno del socialismo aveva appunto una posizione minoritaria. E in qualche modo questo rifiutare il mainstream, la corrente principale, eh, della storia ti porta inevitabilmente a stare ai margini, a stare ai margini, quindi forse, questo non so, è una eh, cosa a cui mi ha fatto pensare un lettore, eh, un lettore che era intervenuto a una presentazione, dice non è che anche per questo, perché appunto è andata poi a confondersi con Saragat in anni in cui appunto, ehm, come dire, c'era tutt'altra atmosfera culturale nella sinistra, no? L'ha portata a essere... Eh, vabbè, sono cose che succedono che, eh, insomma, Maria Giudice ha pagato volentieri, alla, volentieri, non lo so, ma alla sua coerenza. Io mi fermerei qui, cioè ci avrei altre cose, <ride> però mi fermerei qui per sentire un poco se c'è qualcuno, e se no a caso vai. Sì. Sì, grazie Maria Rosa. Sì. Eh, no, C'è anche da dire che eh, Maria Giudice non era una teorica, quindi non viene considerata eh, una teorica del socialismo e quindi viene considerata minore anche perché diciamo, non è mh, quella che dà la linea del partito. Eh, era una che... Eh, ci metteva il suo corpo, la sua no, testa, no, ma anche... Non tanto, eh? No, non è tanto... Eh. Questo. No, lei... no, lei era anche una teorica. Eh, lei era nella direzione nazionale del Partito Socialista. Scriveva sopra i giornali eh, ufficiali del Partito Socialista. Quindi era anche una voce autorevole, non era solo un'organizzatrice. Eh, noi possiamo vederla anche così, ma, non è, ma la vediamo con gli occhi del pregiudizio che è venuto dopo, perché in quel momento no, lei era una voce autorevole. Anche Tant'è vero, anche l'Odio, eh, la, eh, anche l'Anna Kulishov, eh, con, la, con lei, lei e l'Anna Kulishev avevano posizioni differenti, ma proprio il modo con cui si combattevano, cioè fa proprio vedere che era eh, un combattimento di idee, di posizionamenti differenti, quindi non era solo... Eh, lei non era solo un'organizzatrice, era proprio una dirigente e, e, e appunto lei per, diceva di Gramsci che era troppo teorico, troppo, e, e, che è diverso dal dire io non faccio teoria, lei la faceva. Sì, infatti Gramsci l'accusava di essere troppo banale, e troppo semplicistica, oh, troppo barricadera. Troppo barricadera. Sì, perché appunto per lei era importante il linguaggio che arrivasse alle masse, che arrivasse alle donne, agli uomini. Ecco, mi chiedevo, ne parlavamo anche con Poma, con Vittorio Poma, quando arriva in Sicilia, no? eh, come com avviene questo incontro? Perché lei è una del nord, è una che ha vissuto quindi, nella, tra la classe operaia, anche se proviene da una provincia rurale come quella del Pavese, eh, però lei entra subito in sintonia con eh, la popolazione con eh, la, la, la come si chiama, la Valle degli albanesi la piana degli albanesi eh, con lo, um, i contadini le leghe che occupano le terre e così via e lì si scontra con la mafia no? si scontra diciamo, con una situazione in cui i capi lega vengono ammazzati come Alongi e, ed altri ecco um, Forse il segreto sta nella lingua che usa, no? nella, nelle parole che usa, nella forza anche di, sua, eh, di questo suo socialismo, che non è diciamo, teorico nel senso tradizionale del termine, ecco questo non teorico nel senso che non è una teorica, ma non è di quel linguaggio astratto, ecco più che teorico forse non ha un linguaggio astratto ma è immediato. E quindi è come se parlasse col corpo, no? e quindi si avvicina alle masse col corpo, non so. E, ecco, diceva che tu ci sei arrivata a Maria Giudice attraverso Gogliarda Sapienza, eh, però Vittorio Poma, eh, come è arrivato a, a Maria Giudice? Perché è stato il suo, è stato il primo lavoro no? su Maria Giudice mi incurio, incuriosisce sapere come questa figura eh, l'ha coinvolto, l'ha interessato, cioè com'è nata la ricerca su questa donna. No, sì, rispondo, no, no, no, no, rispondo io. Ma non molto semplicemente, ehm, a Pavia tra i tanti... Eh, tra le tante figure autorevoli del socialismo pavese, eh, ce n'era una, quale il professor Ugoberto Fascio Grimaldi di Voghera, eh, che è, peraltro molto amico di Vittorio Emiliani, che ha scritto diversi eh, volumi di storia, Grimaldi. Eh, un giorno mi viene presentato da un comune amico, io ero un apprendista stregone, uso questa espressione per come dire, simboleggiare bene questa figura del ragazzo di bottega che cerca di imparare, che gli piace fare storie, gli interessa la storia e vorrebbe fare strada in università. E, ed era fra l'altro il periodo in cui io facevo piccoli lavori, eh, scrivevo recensioni, grazie soprattutto alla benevolenza di Arturo Colombo, il papà di Claudio, che mi aveva preso un po' anche lui in simpatia, e all'insistenza di Marina Tesoro. Marina Tesoro è stato un po' il mio punto di riferimento in uh, Dipartimento e un giorno mi chiama e dice, guarda, c'è Uberto Fascio Gibardi, vorrebbe parlarti perché ha in testa questo lavoro e cerca un giovane studioso ricercatore, aspirante ricercatore, allora non ero ancora eh, che abbia voglia di cimentarsi con questa figura e io fra l'altro venivo da una tesi di laurea adesso vi racconto proprio che cosa magari anche per eh, così alzare un attimino il livello di confidenza con la platea ehm, e allora io mi, mi sono laureato con una tesi di storia dei partiti e dei movimenti politici sulla prima dissidenza del partito comunista eh, nel secondo dopoguerra. Non so se avete mai sentito parlare dei Magna Cucchi. Magna Cucchi è un'espressione che mette insieme Valdo Magnani e Aldo, eh, Valdo Magni, Valdo Magnani e Aldo Cucchi eh, che sono due parlamentari del PC che in dissenso dalla linea del Partito Comunista decidono di uscire. Quelli che Togliatti bollò sono... anche nella nobile criniera di un cavallo ogni tanto sannida qualche Pidocchio, eh, eh, col cinismo tipico di Togliatti. E allora eh, mi intrigava diciamo restare in nel... quest'area qui, nell'area della sinistra italiana però eh, dei primi del novecento perché volevo un pochino ampliare anche il capo delle mie conoscenze era un ragazzo di 28 anni quindi non è che potessi immaginare di avere già tutta la scienza infusa anzi è stato per me un bel attraversare la storia del socialismo delle origini certo da una prospettiva particolare allora Roberto Faccio Cremati mi mise in contatto con Tino Giudice Tino Giudice è credo un nipote di Maria Giudice che mi dice, ma io ho alcune cose, ho alcune carte, se vuole vederle. In effetti aveva qualcosa, ma non era moltissimo, e quindi io, che non avevo la presunzione di essere uno storico di grande livello, ma semplicemente un modesto ricercatore, gli dissi, guarda che secondo me ci vuole qualcosa di più. E la cosa finì lì. Poi a un certo punto mi prese l'idea di, Fare comunque un tentativo, è il primo tentativo che fai quando fai storia, quando cerchi delle carte, in quel periodo qual è bella l'archivio centrale dello Stato, l'archivio centrale dello Stato vedi se c'è un fascicolo, di fatti Maria Giudice è sovversiva, c'era scritto, allora andiamo a vedere questa sovversiva che cosa ha mai combinato. E devo dire che il fascicolo di Maria Giudice è vero. No, C'è dentro della, tanta roba, dicono i giovani oggi, no? eh, c'era tanta roba dentro. Però mh, lei, lei era seguita, era vigilata, vista, perché era quella, come la diceva la Badavaro, ardente protopagandista giusto, ecco, che eh, scaldava i cuori e che era pericolosissima, perché diceva delle cose. Poi, era una donna, sapeva parlare, aveva una bella oratoria, era credibile la gente la sentiva molto vicina, non parlava di teorie, lei parlava di problemi concreti, pratici, spiegava perché quelle teorie sta, in quelle teorie c'era anche la sua predicazione. Lei, lei aveva questa come si dice, vocazione al socialismo umanitario a proposito degli aggettivi qualificativi che usano ogni tanto i socialisti, usavano... Eh, sì. <ride> usavano i socialisti allora intransigenti, massimalisti, riformisti, rivoluzionari, c'era di Il tutto. Più... Lei, lei fa parte del filone umanitario, che non è un filone, come dire, è un po' trasversale forse, era intransigente, ma non l'intransigentismo politico, era intransigente rispetto al dovere di richiamare sempre eh, i poteri dello Stato, comunque le autorità di governo al rispetto dei diritti delle persone e quindi lei si batteva prima, in questo senso era intransigente, però lei si riconosce nella figura del Gesù Socialista di Camillo Prampolini, che allora a parlare di Gesù Socialista faceva, eh, come dire, tremare i polsi al Papa, come Gesù Socialista, in quelle film, in realtà lei calava quella figura storica non dentro un contesto religioso, ma dentro un contesto sociale. C'è la forza della predicazione anche evangelica. Detto questo, mi appassionò al punto che decisi di... Io credo che oggi, per un ricercatore di quegli anni, sia impossibile fare un lavoro di questo tipo perché costerebbe troppo. Io ho girato tutta l'Italia del Nord, dove ho potuto. Borgo Sardonnino, Borgo Sesia, eh, sono stato a Torino, Milano, vabbè, ovviamente... Eh, soprattutto ma mh, per eh, cercare sui giornali poi sono stato a Roma sono stato anche a Catania una volta eh, non ho potuto fare di più perché incominciava a costare troppo e mm. mia mamma eh, mi cominciava a farmi conti in tasca e diceva forse il caso di chiuderlo questo libro no, lo dico anche così con, con grande simpatia eh, però eh, mi sono appassionato mi sono appassionato al punto che Marina Tesoro, nella sua introduzione, riconosce come io mi sia fatto prendere dalla sindrome di Stoccolma, no? <ride> Cioè eh, mi, mi sono incarcerato da solo dentro la prigione di Maria Giudice, però devo dire che eh, pur non, non avendo neanche lontanamente provato i, le fatiche e i sacrifici di Maria Giudice, mi sono fortemente immedesimato. Infatti, nel libro. Eh, a volte ho dovuto correggere alcune espressioni, alcuni modi di dire perché andavano oltre come dire, la, il confine che lo storico non deve mai valicare lo storico non può mettere se stesso dentro il racconto storico che fa deve mettere gli altri, ma nel momento in cui mette gli altri deve mettere provando quello che dice io però avevo sviluppato una forma quasi di sentimentalismo anche qui eh, sì, era ma, una figura sì che ti prendeva ma perché perché era fuori dagli schemi completamente, era una donna di rottura. Lei era in, in, in, in, a suo modo trasversale dentro il socialismo e metteva anche il socialismo di fronte. Cioè lei, quando va in Svizzera, la ballava sull'aspetto, come eh, su, sull'onda di una fama, una propagandista, un attivista, brava. Lei arriva incinta, sì. e dice: Ma come? Ma arriva una militante, io ho bisogno di. Ma arriva incinta. Cioè, erano cose che non entravano nella testa allora almeno in una certa visione del mondo e quindi devo dire, io che poi fondamentalmente sono un po' trasgressivo in maniera contenuta ovviamente, mi sono fatto prendere da questa figura, mi è, piaciuta, mi è piaciuta molto, per cui ci ho messo dell'impegno, Diciamo la fatica di raccogliere tutto quello che ho potuto raccogliere l'ho fatta, e devo ringraziare, quindi torno all'inizio della domanda, Roberto Alfascio Grimaldi, perché eh, come dire, ha creduto che un giovane eh, ricercatore o aspirante ricercatore senza esperienza e senza talento, allora, cioè meglio, senza esperienza e senza pitigri, avesse il talento per fare questo lavoro. Ma se sì, volevo aggiungere eh, mh, il fatto che eh, tu narrando di lei hai compiuto non solo un atto letterario ma un atto politico nel senso di um, che le, appunto mh, si, ci si chiede ma perché in qualche modo è stata cancellata come, come tante altre donne donne che sono state presentissime nella come politica prima come prima. nella politica nella storia in qualche modo uh, non è stato quel tipo di presenza a essere stato impedito perché comunque era una presenza utile alla società era una presenza che in qualche modo si poteva sfruttare sono scomparse dalla narrazione cioè dalla tradizione non sono state tramandate e quindi eh, in questo senso narrare eh, di queste donne è un atto politico cito eh, Luisa Moraro Scrivere ha a che fare con la polis, moltissimo, la lingua che parliamo per comunicare con gli altri e metterci d'accordo è la mediatrice dei nostri interessi, bisogni e desideri. E ecco, era solo questa una, una piccola riflessione. E poi altri due aspetti che, che così volevo sottolineare in questo libro, Anzitutto la tecnica compositiva, cioè Maria Rosa è eh, narratrice eh, come dire in terza persona, etero eh, diegetica ma eh, in qualche passaggio eh, affiora l'io affiora il tuo io bellissimo, tra l'altro l'io che si pone proprio in comunicazione con l'io di Maria Giudice e questa tecnica la usi in un modo fluido, cioè non, ha la, diciamo, non è ingombrante non, è, non si sostituisce mai ma proprio uh, dialoga e, non solo, ma, e qui secondo me sfiori il virtuosismo verso la fine mh, quando compare, eh, ricompare Goliarda che era comparsa all'inizio ti rivolgi al tu la voce narrante diventa sguardo narrante cioè si fa ancora più intima L'altro aspetto che volevo mettere in luce è quello della Sicilia, Esatto. <ride> quando racconti della Sicilia la tua lingua si, si densifica, cioè raggiunge una poesia veramente sì, straordinaria sì, sì. e per esempio quando ti chiedi ma come Maria Giudice è arrivata, è arrivata in Sicilia e parli anche della tua esperienza, eh, mi ha dato l'impressione che la tua scrittura si facesse proprio quasi ponte sullo stretto eh, per mh, in qualche modo eh, attraversare i vuoti della biografia di Maria Giudice, i silenzi. Ecco, secondo me, ehm, come hai descritto la Sicilia, hai raggiunto proprio delle, delle vette straordinarie e mh, se posso farti una domanda... Eh, Cos'è la Sicilia sì. per te? Eh, e come l'hai trasferita anche eh, leggere perché non lo sì. tu, il sì. capitolo. Sì. Ce l'ho qua. Eh, eh, straordinario. Eh. Uh. Come ci arriva Maria Giudice in quell'isola lontana dove l'Europa si potende verso l'Africa? Quale mezzo di trasporto sceglie per il suo viaggio più lungo, il treno o la nave? Non me lo chiedo per semplice curiosità di narratrice, è che sono almeno per me due maniere diverse di accostarsi alla Sicilia, di scoprirla. Ci sarebbe anche l'aereo a dir la verità, ma ai tempi di Maria non c'erano voli di linea. Rari e costosi, peraltro, ancora ai miei tempi, quando ero bambina e di conseguenza scartati a priori. Allora abitavo a Bologna e se scendevo in treno dovevo percorrere più di mezza Italia prima di arrivare allo stretto. Lì abbandonavo la terraferma e salivo sul ferribò per Messina. Una traversata breve, ma sotto i piedi avvertivo un minaccioso ribollire di vortici l'urto delle correnti, la loro spinta aggressiva contro la terra. Se alzavo gli occhi vedevo l'isola ritrarsi, come per sfuggire all'impatto, e all'improvviso mi sentivo in pericolo. Quando invece sbarcavo al porto di Palermo era tutta un'altra storia. Dopo una notte di navigazione, di mal di mare e scrosci sulle fiancate dello scafo, mi accoglieva l'acqua ferma del molo, il respiro largo della città, e a quel punto l'isola mi sembrava la salvezza, due approdi, due sicilie. Dove sbarca dunque Maria? In quale delle due sicilie? Mi vengono i brividi a leggere questo. perché qui entra l'esperienza di Maria Rosa, non è l'immaginazione. Cioè, mentre tu ci davi. Poma citava Manzoni, no? non è il romanzo storico di Manzoni, quando Manzoni dice eh, se non ci sono le fonti per raccontare la sensibilità, eccetera, eccetera funziona, entra in gioco l'immaginazione del, del narratore, quindi dello scrittore. Qui invece entra in gioco non l'immaginazione ma l'esperienza, cioè la stessa vita di Maria Rosa e lo troviamo qui, poi anche nella parte che riguarda il gruppo di scrittura, ma anche sulla maternità, quando ti chiedi, che è un tema ricorrente, diciamo, nelle tue, nelle tue romanze, nelle tue scritture. Ecco, vediamo la no, tua... Eh, sì, certo, eh, avete ragione. Cioè, la mia esperienza la trasferisco e mi trasferisco in quella di Maria Giulia. Però io ci ho pensato molto a questa cosa, come... Maria Giudice arriva in Sicilia perché ci sono appunto due versioni discordanti una che dice che arriva in treno e l'altra che dice che arriva in nave per me è, è verosimile solo quella della nave perché? perché lei il giorno prima cioè lei doveva andare a un convegno socialista a Palermo a Palermo si arrivava in nave era a Messina e a Catania che arrivavi in treno numero uno. Quindi lei andava a Palermo, quindi la nave era... In più, il giorno prima del congresso, Maria Giudice il giorno primo, due giorni prima era a Civitavecchia a fare un comizio, cioè perché non perdeva mai tempo lei ovviamente, quindi se era a Civitavecchia mi pare e poi dove, e, e, e il giorno dopo, due giorni dopo doveva andare a Palermo, è chiaro che era a Civitavecchia per prendere la nave e, e a eh, come dire, per non perdere tempo si è fatta il comizio questo eh, a me è sembrato però proprio perché non voglio non volevo inventare come diceva prima il professore cioè, eh, mi sono trattenuta cioè l'invenzione passa attraverso quello che tu hai letto la mia esperienza la mia, il mio contatto con lei però di quello che a lei è accaduto non volevo inventare niente, anche qui eh, come dire, mi soccorre il Manzoni il Manzoni appunto parte con un romanzo storico per poi dire che non si devono scrivere romanzi storici guai a chi scrive romanzi storici perché eh, eh, insomma la verità mh, mh, mh, è, è della storia e va scritta la verità e quindi mi rinnega il, eh, la narrazione la narrazione che... io non volevo però non, vo non volevo nemmeno eh, eh, non volevo nemmeno in qualche modo mh, forzarla in una mia immaginazione non volevo cioè l'avevo già fatto quando l'ho divisa in due in un, nel mio romanzo d'amore e d'odio. Eh, non volevo eh, assolutamente farla eh, serva involontaria della mia immaginazione. E quindi, e quindi ho detto quando non so come lei ritorni dalla Svizzera. Ma ehm, in fondo non è... Ehm, va bene che ciascuno si immagini quello... Se uno preferisce che lei vada giù in treno, e eh, vabbè, vada giù in treno. Eh, io penso che sia più probabile che sia andata in nave, però fate voi. Eh, chi legge è libero di scegliere la sua... Immaginazione la sua, ma non devo forzarla. Io non devo forzarla a fare niente che non sia, che non sia vero. Forse un'ultima cosa eh, eh, sulla, eh, sulla maternità, mi ha molto colpito quello che diceva eh, nel eh, professor Poma sulla quando parla della maternità di Maria. L'ho trovato molto delicato e molto, ehm, è una cosa che mi ha fatto, ehm, come dire, ehm, che ho pensato, meno male che quest'uomo ha scritto questo libro su Maria, su Maria Giudice, perché mi dice una cosa, che secondo me è, mh, gli deriva dalla sua razionalità di studioso, e di studioso maschio cioè lui dice una cosa vera a mio parere lui dice che il fatto vabbè insomma Maria Giudice socialista i socialisti predicano la limitazione delle nascite no è un dovere di un socialista dire pochi mi raccomando questa ne fa dieci Die, senza contare immagino gli aborti le, ne fa, cioè passi uno, passi due, passi tre, passi quattro, ma 10 sono... Allora, lui, ehm, il professore dice questo, secondo me, sta a dimostrare l'autonomia di pensiero di Maria Giudice. Cioè, il partito dice pochi, a me che mi importa, io ne faccio 10, Sono fatti i Però... Io penso che sì, questa è una spiegazione razionale e giusta, eh, però c'è qualcosa di più profondo, di più viscerale, di più... Eh, e c'è proprio questa cosa che le donne della sua generazione, ma io penso anche le donne delle nostre nuove generazioni, non sanno dove sistemarla la maternità, non sai dove, eh, dove mettertela dove... e quindi le provi tutte in qualche modo, le provi tutte e tutte hanno i loro pro e i loro contro. Lei lo dice, ci sono dei pezzi dei suoi articoli molto belli, eh, che io alcuni li riporto, in cui lei dice io arrivo a casa, bacio la mia bambina, che poi sarebbe goliarda, perché, eh, e mi sento in colpa, perché l'amore per la mia bambina mi sottrae, eh, è un qualcosa che sottraggo agli altri bambini che hanno bisogno di me, che non sono miei. E quindi c'è come una contraddizione profonda fra eh, l'amore per privato e l'amore sociale, che lei vive drammaticamente, cioè io penso che lei la maternità l'ha vissuta drammaticamente, ma l'ha vis vissuta, eh, l'ha vissuta eccessivamente forse, se, eh, non sono certo io a poterlo dire, poi io non l'ho vissuta, quindi eh, però anche quella è stata una cosa tipica del, della mia generazione della, ehm, neanche Goliarda peraltro che era della generazione precedente ha avuto figli però eh, fa parte eh, dell'aria del tempo in qualche modo che, eh, però insomma lì ecco c'è una drammaticità che va oltre L'autonomia di pensiero, io penso, io penso, però non l'ho attribuito a Maria Giudice. Metto chi legge di fronte a questo problema. Guarda, eh, era proprio una, una domanda che ti volevo fare. E anche una, un elemento che mi ha profondamente colpito del, della vicenda di Maria Giudice. Pensavo all'oggi, no? E pensavo a. Alla vergogna di essere madre e alla vergogna di non essere madre, come se ancora la maternità si abita nel corpo ma non si riesce ad abitare nel simbolico e non, ed è così difficile come dire, accogliere la madre e la non madre che è in noi. Oppure, eh, oppure anche sottrarci a, a questi due poli, madre e non madre. E, ecco, mi ha fatto sorgere proprio questa riflessione. E questo è un qualche cosa che tu nel tuo bel libro su Cristina Episani, adesso permettetemi di, di no. andare fuori tema, in no. ma tu metti in scena una madre e una figlia con il peso, della maternità, e dell'essere dell madre e dell'essere figlia, da una, una parte, da una parte e dall'altra. Certo, eh, il discorso sulla maternità è un discorso che il femminismo ha eh, molto lavorato, molto elaborato, ma non abbastanza, e soprattutto adesso mi sembra che si sia perso in qualche modo, perché eh, invece di... Confrontarci con anche i modi diversi che oggi esistono di essere madre, ci si schiera come se dovessimo ehm, mettere un sì o un no sopra un questionario. Sei per eh, eh, la maternità eh, medicalmente assistita? Sì, no. Sei per. Eh, la maternità per altri, la gravidanza per altri, sì o no. Eh, non è un sì o un no, è un interrogativo drammatico di cui dovremmo discutere, se, come forse discutevamo noi in questo no, il mio collettivo che rimpiango tanto, in cui c'era il litigio amoroso, il litigio amoroso, il non essere... D'accordo che però ci metteva d'accordo nel discutere di questo disaccordo. Scusate il misticcio di parole, però era così e mi piacerebbe che fosse ancora così. Però mi sembra che non lo sia, che per, per ora almeno non vedo segni. Grazie, Grazie per la penso che forse qualcuno dal pubblico vuole intervenire credo eh, Marina no? non vorrei venire hanno i documenti a Maria Rosa perché è un'amica è per un centro di avvenimento però lo fa che darà la parola di domandante veramente. sì va bene ehm c'è qualcuno che... qualche intervento? No, volevo dire, um, non mi scuso con Maurizio di Iris, che questo incontro uh, fa parte, cioè viene promosso da Unione Femminile, ma anche da Iris, che è questa associazione di insegnanti di storia interdisciplinare e, e all'interno anche di Milano Tifa Storia, che è questo progetto di rete, di associazioni e di enti che eh, lavorano insieme per la diffusione e la divulgazione della storia e della disciplina storica. E, quindi eh, questo incontro è anche... Per gli insegnanti, anche se mi pare che non ci siano insegnanti in questo momento, infatti possiamo dare un attestato di frequenza per i docenti. Ecco, um, mi dispiace perché c'è stato anche un disguido con la Casa delle Donne perché c'è un'altra iniziativa lì e quindi abbiamo due iniziative importanti contemporaneamente e quindi c'è, diciamo, <ride> c'è poca gente, c'è poca... Ecco, eh, poche ma buone, sì. Ecco, eh, sulla questione della maternità mi sembra, diciamo, ci sono tante cose da dire anche perché, per esempio, nel movimento femminista sulla maternità non ha molto, diciamo, a, aperto. Il... Forse c'è stato... La libreria delle donne ha fatto un Sì, sulla madre simbolica, certo, sì, sì. Però nel primo femminismo non... Insomma, io mi ricordo quando sono rimasta incinta mi sentivo in colpa, ecco. Mi sentivo in colpa perché non... Eh, mi sembrava di tradire, non ero in linea, sì. Però eravamo ancora a fine anni 80, va bene. Eh, però oggi sì certo c'è un grande dibattito però forse bisognerebbe forse parlarne <coughs> diversamente sì. eh, non so cosa eh, ringrazio ringrazio allora le, ehm, le organizzazioni di questo incontro eh, come sempre è femminile, come sempre Cettina, Cettina, per me Cettina ci conosciamo da 50 anni, per cui Concetta, concetta Brigadesi, Cettina Brigadesi, eh, il professore Vittorio Poma e Nicoletta Bortolotti, a cui faccio tutti i miei per questa sua avventura eh, prossima, prossima avventura eh, grazie avventura grazie. prossima grazie, eh, grazie, no, e eh, grazie a voi che siete venute ovviamente grazie grazie a voi un attacco grazie, grazie mille